perfetto ragazzi, sai sì. che è sì. Danz? eroe, eroe nascendo, non ci vola stiamo arrivando, cosa succede? ma se poi andiamo a piedi, da qua scendi da andiamo, a man, piedi. A andiamo giù <ride> Guarda qua. No, no, no. Non so se vuoi tirare una sboccata qua giù. Hai intanto a togliere strati. So che stavo senza io caldo, Che figata giù. <ride> Bella Scuola elementare. Se non trovi lavoro è il lavoro che trova te. Beh. Il lavoro di sicuro non verrà a cercarti, sei te che dovrai andare a cercartelo. E se non riesci a trovarlo dovrei farti... per andare a trovarti. la ah, ragazzi, ah che giuro, se è quello che volete ragazzi. Che in questo paese vivete nel lusso, nel lusso. Ma... Mi sa che sono stato in galera per 4 anni vecchio e là non sanno come si mangia. Mozzarella questa roba... Uh. Uff! Sono veramente nella fabbrica di, di Willy. Sapete già, questo qua era il posto che stavo sognando di più ragazzi. Mamma mia. 100% italiano. Di cosa parliamo ragazzi? 100% organico poi questo qua oh la rosa dei gusti guarda questo champagne questo qua oh, coincidenze ragazzi io non credo via Sardegna via Veneto Veneto è da dove veniamo Verona però per me la Sardegna mi ha vinto a parte che ragazzi devo dire qua no non penso che sappiano che cos'è il razzismo Mentre da dove veniamo Veneto, Verona, soprattutto Verona, penso che siano i numeri uno dei più razzisti ragazzi d'Italia perché <ride> ho visto di quelle cose ragazzi soprattutto per quanto riguarda il calcio Qua devo dire ragazzi trattamento VIP o meglio dire qua se pensano di sapere cos'è il razzismo guarda devono andare a Verona a dare un'occhiata Una bellezza assurda pure L'acqua, ragazze, è bellissima qua in te Come mai, ragazzi, sarò stato rinchiuso in prigione per troppo? Uh, uh, uh, uh. Comunque, vi devo dire, prima eravamo al mercato, ho detto all'ultima seconda in cassa ho detto devo prendere un'acqua a casa. Un litro di acqua San Gemini equivalente al 40% del fabbisogno giornaliero: di calcio e apporta la stessa quantità di calcio di due bicchieri di latte o due vasetti di yogurt senza grassi, senza calorie, senza possibili intolleranze. Incredibile! sono attratto dalle cose sane dalle cose che mi fanno bene no, mamma mia ragazzi che buono oh, no, non ci credo raga solo cose buone però questa qua ci voleva proprio oggi Hai è quello che ti piace bene eh? lasciami vedere sta roba Mamma mia, che bontà. Oh! <ride> ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che mi ero preso le puma. Come vi sembra? Mica male, eh. Spacca. Comunque la ferita di guerra questa fa ancora male. Però si va avanti, ragazzi, sapete già. Vediamo come va l'allenamento, ragazzi. Sentite che calma ragazzi, giuro che questo è il posto più bello al mondo, ragazzi. Cioè, quando sei spensierato e stai solo giocando a calcio, fai quello che ti piace, non c'è nient'altro che ti può distrarre, ragazzi. La tua mente è veramente spensierata. Purtroppo il calcio c'è un sacco di alti e bassi, un sacco. è imprevedibile il calcio, ragazzi, è una cosa incredibile che ovunque io sia andato qualsiasi parte, qualsiasi paese, c'è sempre qualcosa dietro di imperfetto, non è mai come te l'aspetti tu, magari da fuori l'apparenza davvero inganna e sembra tutto bello e questo e quant'altro, però è uno sport in cui purtroppo le cose non vanno esattamente come dovrebbero andare e la squadra magari c'è un sacco di problemi questo e quant'altro e tutto nascosto sotto il tappeto ovviamente tantissime volte comunque l'importante è che siamo qua per cercare di giocarcela avere più partite possibili nelle gambe abbiamo fatto una scelta che dovevamo per forza prendere perché dobbiamo per forza giocare non possiamo permetterci di fermarci e poi d'estate non siamo pronti quindi siamo qua per cercare di migliorare e come ho detto l'ultima volta quella è stata la mia prima partita in Ragazzi tantissimo tempo È stata la mia prima partita dopo l'operazione Quindi sono davvero contento Di quella prestazione Anche se non è stata una delle migliori Comunque ragazzi domani Ci giocheremo l'ultima partita Diciamo ultima perché Se la perdiamo è davvero finita E quindi dobbiamo già lasciare Dobbiamo concludere questa avventura Quindi non la vogliamo concludere qua Faremo di tutto per portarcela a casa Liberiamo la mente Ci godiamo la Sardegna il bel tempo, le nuvole e niente ci godiamo ogni singolo istante buono, buono. buono. buono. buono. buono. buono. buono. buono. che fallito oh sono morto oh sono, sono ah rispetto estrodanto 4 2 qua che fallito oh sè sì! eh cosa so? sì, no? Dio? allora cosa? se ci chiamo qua vai? allora La riga c'è minchia dimentica, però. Che fallito. Ah, yeah, no. eh, ma te lo fai fra? Uh. <ride> Mamma mia! <ride> È buona! Che buona, guarda! È buona la no, scrive troppo nata! سي سي سي بنجاحات بنور الحق والنصر